Salve benvenuto a quest'altro nuovo video. Oggi voglio presentare come eh, si può somministrare un medicinale a proprio porcione d'india. Non è molto facile come si fa eh, con il proprio cane o co con il gatto, che è possibile forzare la, eh, la bocca e introdurli, non so, eh, la pillola o un liquido con l'uso della siringa. Con un porcione d'india è molto più difficile. Quindi, adesso vi mostro prendendo In questo caso prenderò lei, lei è la mia femminuccia che si chiama Sissi, faccio vedere come gli somministro questo farmaco. Ok allora prendiamo tra le mani, sempre facendo attento non farla stessare, non farla eh, spaventare, quindi con un dito qui sotto la bocca cerchiamo di aprirgli, così, si vedete, così, uh -huh. un attimo, un attimo, un attimo, così va bene, è molto più condiscente, vi faccio vedere come faccio con il maschietto l'occhi ecco qua questo è il maschio non si chiama rocky ecco qua questo poi invece è il più difficile quindi di prendere la dose ok ecco allora, questo è come un bimbo piccolino fa sempre i capriccio ok Stiamo attenti prima di accarezzarlo bene bene con Pau. No, Mi dico non è molto facile basta mettergli con un dito sotto la bocca e gli tiriamo la pelle in questo modo comincia a mostrare i denti in questo caso approfittiamo ecco qua così e gli mettiamo no. ecco qui in pratica ripeto non fare altri che prenderlo con, con il dito di della la pelle sotto il mento quello lì automaticamente vi mostrerà i dentini guardate vi vedere, così vedete in questo là, approfittate e gli date il medicinale ok. Quindi vi saluto e al prossimo video, arrivederci!